Grazie Presidente. Eh, questa mozione è stata predisposta eh, al termine della Commissione di Trasparenza di questa mattina, in occasione della quale abbiamo eh, analizzato il progetto eh, per eh, il. Um palazzetto dello sport da realizzarsi a Corviale alternativo al parco sportivo. Ricordo che si tratta di un progetto che è stato predisposto da Sport e Salute e trasmesso alla giunta capitolina in data 9 di eh, ottobre. Il con la richiesta di esprimere un parere entro dieci giorni di tempo. Il, la Giunta ha trasmesso eh, il documento eh, alla Commissione Sport e alla Commissione Urbanistica che hanno convocato una seduta congiunta in occasione della quale, alla presenza dei tecnici di sport e salute, sono stati illustrati i due progetti. Ed Entro il, i dieci giorni di termine, erano stati richiesti dal, eh, dal governo, eh, abbiamo comunicato la preferenza che era emersa in occasione della eh, commissione, appunto, quindi per il parco sportivo. Successivamente sono eh, emerse delle ulteriori richieste di approfondimento e in parte sono state trattate proprio questa mattina, eh, motivo per cui abbiamo in accordo unanime eh, deciso di eh, predisporre questo atto urgente per chiedere al governo in primis di non definanziare il progetto qualunque esso sia perché ripeto il, la, eh, il termine eh, dato a Roma Capitale eh, ovviamente superato quel termine in mancanza di una risposta il governo avrebbe definanziato eh, i 5 milioni di euro previsti quindi Roma non avrebbe visto realizzarsi né il parco sportivo né il palazzetto dello sport e quindi si chiede in primo punto di non definanziare il progetto successivamente di avere eh, un po' più di tempo e quindi si propone come termine ultimo per dare una risposta definitiva il, la prima settimana di dicembre e quindi poter eh, approfondire ulteriormente gli aspetti che sono emersi questa mattina. E poi eh, in, eh, la, la prima richiesta che è condivisa ovviamente è quella, se possibile, di realizzare entrambi i progetti accorpandoli in un unico progetto. Altrimenti secondariamente ci esprimeremo eh, ecco, entro questa nuova eh, scadenza che proponiamo al governo, indicando la, la preferenza per, per uno dei due progetti. Grazie.